c'è giusto di far prendere la prima nota c'è come un pollicino un pollicino, no, le prendere un po' segui il tuo percorso anche quando il verso non lo sai Vergli nel toccarlo qualcosa che ti servirà e lo trasporti in mezzo al tuo cammino come se bastasse sempre un po' starti qui vicino. Anni sono cercare quello che da sempre proietti intorno a noi e il deserto che è il passato non si fermerà e quel miraggio che hai creato adesso già hai dove andare a camminare, quando è tempo, le parole, le storie che hai da raccontare non ci sono più, e si mescolano al destino di questo pianeta, e basta anche una sola parola per cambiare la tua meta. La chanson parle de la fontaine. la fontaine. Et vous avez vu? De ces, de ces jours, il, faut, il faut, faire pleu, pleu, faut faire tomber la pluie plus, plus qu'autre chose. Alors?